E buongiorno mondo, sono le 7.02 e finalmente stiamo partendo, stiamo partendo direzione Abruzzo, faremo una sosta a Senigallia stanotte per dormire, farci un ginetto lì e riposare, ma siamo in ritardo perché avevamo pianificato di partire almeno alle 6 e un quarto per evitarci il traffico di Bologna, ma ce lo beccheremo tutto perché Bologna è sempre un'incognita, e soprattutto in vacanza non fate piani di orari, mito orari, non ci sono orari in vacanza. Si parte quando si parte, si arriva quando si arriva. Buona giornata a tutti. Sto facendo in tutti i modi per riuscire a confondervi. Una volta sono partito in bici e sono andato in giro per il nord Italia andando verso il sud. Poi abbiamo preso la macchina, io e la Simo, siamo andati in giro per la Puglia e adesso siamo in camper per cambiare mezzo, ogni viaggio è un mezzo diverso per non annoiarci mai e ce ne andiamo in Abruzzo, ve l'abbiamo già detto, a mangiare arrosticini Ragazzi ovviamente arrivati a Bologna siamo fermi in coda Siamo fermi in coda E il navigatore ci dà Un'ora e 0,4 di ritardo Sulla tabella di marcia Quindi un'ora e un quarto di coda È una dura fatica Ma la si deve fare per le vacanze per... Ciao ragazzi e meno male che la Simo è andata a prendere un po' di acqua ghiacciata dietro nel Frigo. frigor. Perché si schiuma, ci sono 40 gradi e noi siamo fermi, siamo fermi. No, adesso stiamo andando. Quindi lascio la camera alla Simo, ciao. More moments later. Ragazzi, considerando il casino che c'era in autostrada, la coda che c'era, eravamo completamente fermi. Abbiamo deciso di fermarci all'autogrill. Qui siamo all'autogrill. E ovviamente non mangiamo una rustichella ma ci mangiamo un couscous fenomenale fatto dal giappino e la Simo addirittura non spicci con una parola perché è una fame bestia e gli piace talmente tanto il couscous fatto da me e quindi adesso mangio perché se no me lo spazzola tutto, a dopo. Ragazzi, sta diventando estenuante, sono quasi 8 ore che guidiamo e che viaggiamo. Abbiamo fatto a malapena poco più di 400 km, ce ne mancano 76, ma quando ce ne mancavano 120, Google ci diceva che avevamo ancora un'ora e 14 di guida per rallentamenti, traffico. Adesso che ce ne mancano 76, ci dice che abbiamo ancora un'ora e 13 di strade da fare quindi non è ancora calata niente aumentano ci ha segnalato un mezzo in avaria sull'autostrada eh, altro che bollino nero va sono sette bollini neri pazzesco pazzesco ma arriviamo arriviamo ragazzi l'odissea continua siamo ancora in coda stiamo diventando noiosi ma che noi ci annoiamo perché mancano 57 km vediamo se riesco a farvelo vedere e il navigatore dice che abbiamo ancora un'ora e trenta, un'ora e trenta. pazzesco, tutto fermo, tutto fermo, ci deve essere un incidente là davanti la Simo è disperata e davvero ne abbiamo basta Va bene la coda, ma così abbiamo messo tipo tre incidenti, un'auto in panne, non se ne può più. 16 ore per fare 500 km. Pazzesco! Vi aggiorniamo. Ciao! Eh ragazzi, bene ma non benissimo, siamo arrivati finalmente a Senigallia, prima tappa solo di transito e sosta in direzione Abruzzo dove saranno le nostre ferie, abbiamo fatto 484 km in 9 ore e 22, ragazzi non ne parliamo, colpa nostra è vero, non si va in vacanza in ferie ad agosto adesso la Simo si sta dando una sciacquata, dopo mi sciacquo anch'io da tutta questa sudata di viaggio e andiamo a farci una passeggiata per Senigallia a rilassarci e berci un birrino ciao ragazzi a dopo Ragazzi siamo venuti a Senigallia convinti che il summer jamboree fosse già finito, invece finirà domani e quindi questa sera ci godremo ancora un po' di serate roccabilli! Guardate qua dietro di me, a dopo Non sarà tanto roccabilli, ma ci siamo fermati per prendere uno spritz. Day e buongiorno mondo, come avete visto, anzi non avete visto, ieri sera non vi abbiamo più salutati perché dopo i giri in giro al Summer Chambori siamo tornati al camper, abbiamo mangiato ed eravamo stremati e bolliti dalla giornata di ieri adesso abbiamo già lasciato sinicali e siamo in autostrada a direzione lago di Campo Tosto il più grande lago artificiale dell'Abruzzo in provincia dell'Aquila e andremo solo a riposarci, rilassarci in riva largo, farci qualche giro, qualche passeggiata e bicicletta e poi vedremo, non lo so ancora, andiamo da lì e poi si vedrà, a dopo ragazzi! Ragazzi la fortuna, la fortuna non è proprio dalla nostra, abbiamo fatto la nostra coda, comunque si è sciolta abbastanza in fretta, siamo arrivati al lago di Campotosto ma non so se lo notate il clima non è dei migliori, sta piovendo, abbiamo un ottimo posto in prima fila dove potremo montare il nostro tavolino, le sedie per mangiare perché sono quasi le due ed è ora di mangiare. Di là c'è la griglia per fare anche gli rosticini c'è la macelleria, macelleria che vende rosticini da farsi al momento. Però piove, non possiamo star fuori, cioè sì, possiamo star fuori ma. Porca miseria. A dopo. More moments later. Ragazzi sono triste nel dirvi che non ha smesso di piovere tutto il pomeriggio, tutto il pomeriggio e ci siamo persi questo paesaggio qua col sole però è bello anche così eh? con sta luce ma è molto meno godibile ci sono 18 gradi e questo è positivo ma la pioggia anche no grazie ora ci siamo comprati un mezzo chilo di porchetta della focaccia e andiamo a mangiare a dopo ragazzi E siamo pronti per il nostro apericena porchetta focaccia gente affamata e chianti e un po' di formaggio qua perché la buca le maestraca se non sa so di vacca